tornati su Officina del Pilota in questo nuovissimo video che non è un video, è un vlog Vi racconteremo delle novità fantastiche Tieni le destra verso sempre Sì, sono contentissimo che vi faccio vedere di nuovo la faccia di Andrea di Carker! C'è una sorpresa bellissima che vi svelerò a fine video su un'auto da noi tanto amata, tanto desiderata Abbiamo preso una decisione ma non ve la svelerò fino alla fine del video e dietro di me c'è il buon Simone con Luca che hanno il furgone per caricare gli scaffali nuovi che andremo a mettere nel nuovo locale che abbiamo appena preso siamo gasati oh Bricoman, Bricoman, siamo arrivati a Bricoman e stiamo andando a comprare degli scaffali appunto per il nuovo locale oltre a questo c'è anche un test drive in questo video per sapere quanto no. spendevamo? che ce frega, paga lui punto e basta perché andremo a provare un Audi S3 del 2019 Ciao hey. yeah, baby Ciao Ciao Spadano <ride> <ride> Queste no. scarpe da 8 euro No ma sono sporcate no, no. no. no Adesso questa cosa della maschina sì, sì, sì, ma siamo, no, siamo amici siamo colpiti Ha pagato tutto Spadano Meno male va Ciao Bricoman ciao Ragazzi se venite sul mio profilo Instagram, Officina del Pilota, questa sera alle ore 8 vi svelerò cosa ne faremo della Renault Clio Williams. Cominciamo a trasportare un po' di cose nel nuovo locale. C'era anche una via più semplice penso per... guarda un po' cosa mi ha regalato Matteo guarda qui Momo questo è del periodo in cui io ancora non avevo la patente alcuni dei gioielli STI vedi? Eccolo, eccolo, fammi luce là sotto guarda cosa c'è cerchio originale Subaru Alettone originale Scoop, originale Subaru Sedili originali Subaru Impresa STA. È che ho un debole, io ho un debole per le auto blu con il cerchio oro. Passiamo di garage in garage, Nolfo. Sì, infatti ci siamo quasi tutti il cazzo Queste donazioni, ragazzi Ve la ricordate questa? Io ero, vabbè, no il nostro pubblico è più giovane è di me più... Ahimè, è più giovane Questa è una tavola degli anni 80 Mike McGill Questa è proprio da eh, ragazzi, guai questa, questa è la tavola da guai Cerca guai eh, Luca, l'altro giorno ha fatto il video Che vanno alla Porsche a rimorchiare A Frigene Ma raga, ma che è sta cosa? Cioè, mo' gli faccio vedere io Da Dannamo col 350 Z Bravo Sei pronto, Matteo? Rigorosamente col cambio manuale Perché noi sto Tiptronic ma che non cazzo, per lui c'ha la mano sulla Ma coscia, la mano sulla coscia Ma perché c'ha un problema di vita, cioè, <ride> allora non riesce a mettere le marce Una bella disinfettatina alle mani Eccoci qua, siamo sul raccordo anulare, si torna al quartiere generale Scarichiamo il furgone di Simone e andiamo a fare il test drive dell'S3 Andiamo a questa S3, dei cambi? Mi devo cambiare perché sta tutto sudato Ci siamo amici, è tutto pronto per andare a fare il test dell'Audi S3 Ragazzi, oggi andiamo a provare questa bella S3 insieme Che ne dite? Dai io Cammina eh Sì però Si, si, sente. si sente tanto Si sente Come tutte le auto moderne è veramente tro fin troppo civile Sì Questa è la cosa che è un po' Creda quando schiacci c'è cioè, però Il eh. sound è debolissimo anche l'estetica se non fosse per i quattro scarichi sarebbe un Audi A3 ragazzi io vorrei tanto provare la caldina <ride> allora io voglio dire una cosa se qualcuno di voi ha una Toyota caldina vi prego fatecela provare no mettetela in frigo ecco E <ride> allora ragazzi siamo a martedì sì. il secondo giorno della fase 2 del covid e Roma si sta ripopolando, come potete vedere dal traffico. E abbiamo appena visto una signora che si è scrociata contro un si è taxi con, con la sua smartina nuova rossa e nera. Penso che ora la signora tornerà a casa e non uscirà più per altri due mesi. Ma, infatti, quello che dicevo è: pensa, magari questa è stata due mesi a casa. Oggi Oh ragazzi, io esco. Boom! ha sfondato la smart. Spadano, perché hai i miei occhiali? Ho le occhiaie che ieri sera ho fatto darmi ah. Scoppietta dietro eh. Si sente. Cioè, si sente poco poco Questa con uno eh. scarico si... Chi se la fa? Viene su empower.it Ordina uno scarico Una bella pop off che... Sfiata ogni volta che cambi marcia Allora diventa una macchinina Più godibile Col cambio automatico sfiata? Sfiata lo stesso perché prima ha sfiatato Lo sai? Ce sì. un pops quando rilasci il gas è certo. questo è il, il futuro ragazzi comodità, comfort molto civile e anche, anche prestazioni non amo cioè se devo fare tutti i giorni casa, lavoro sì, la comodità, il cambio automatico sono piacevoli di apprezzo sì. ma poi a livello di passionalità, alla guida di emotività trasmette poco forse trasmette poco perché è troppo vattata ma sai che c'è cioè noi Matteo, siamo abituati a delle auto nude e crude. Mm. Cioè, magari questo assetto se lo provasse una persona tra virgolette normale, lo definirebbe perfino duro. Capisci? Io lo trovo stracomodo. Io lo trovo stracomodo. Guarda quell'idiota, no, ma non ci posso dire ragazzi, c'è gente che... È uscita, è uscita la peggio gente, hanno aperto le gabbie Noi in quarantena abbiamo, diciamo, tirato fuori il nostro lato più trash con la caldina sì. Ma qui vedo delle cose per <ride> strada ragazzi incredibili Era meglio stare in quarantena Mamma mia, rimettete la quarantena Dicevamo, è molto molto civile Ottima coppia grande accelerazione ma non ha la sensazione no. di velocità estrema perché no. è molto vattato l'abitacolo certo. è insonorizzato veramente molto bene e... ti sudano le mani no no ecco questo è il discorso questo. che ti ricordi, ti è... ricordi quando abbiamo no, provato ma la io sono io sono proprio convinto del fatto che se ti sudano le mani sei all'interno di una vettura ignorante ignorante come mamma l'ha fatta le, le mani di No, le mani di Spadano non sono sudate, questa è una bella macchina, ma per 50.000 euro io me ne farei un'altra, tu? Tipo una Supra? Una no, bella, vabbè, non un Subaron. Non si possono paragonare, però, come hai detto tu, è il futuro: è il futuro. Andiamo verso auto elettriche che non trasmettono più quelle sensazioni. Forse una delle ultime che faceva un po' di casino con lo scarico è forse dell'Abbart, no? Che hanno, ci hanno visto lungo su questa cosa, è anche di serie, comunque c'è quel bel sound che i ragazzi si divertono. Però queste sono tutte auto che, ringraziando il cielo, andranno elaborate da Empower.it perché altrimenti... Quali sono le modifiche che apporteresti, caro Luca Spadano, su questa Audi S3? Allora guarda io non, non lo cambierei l'assetto perché comunque è sportivo ma civile allo stesso tempo Io cambierei sicuramente i terminali di scarico per dare un po' di sound Sicuramente il downpipe perché lì è tutta la potenza Farei rifare la mappa alla centralina e un intercooler maggiorato Filtro dell'aria Secondo me questa è una macchina che è per tranquillamente 80 cavalli okay. con i soft tuning del genere Io invece la venderei subito se fosse mia <ride> che c'entra e se proprio dovessi farmi un Audi S3 mi farei la 8P meno cavalli meno cavalli 265 cavalli ma secondo me più cattiva forse un'erogazione più comunque l'auto questa auto qui non è assolutamente lenta cammina un bel po' devo dire che ha delle prestazioni notevoli ci è piaciuta ma è troppo battata Molto comoda, il cambio è velocissimo. Interni molto semplici, troppo. Strumentazione cattiva con il boost in evidenza e il fondo scala a 300 km/h. Non è tanto la potenza di 300 cavalli, più la coppia che ti attacca al sedile. La trazione 4, tipica delle Audi. È una trazione anteriore che a seconda di quanto si preme sull'acceleratore a seconda dell'asfalto che si ha sotto le ruote e della dinamica del veicolo diventa all'occorrenza una 4x4 che incolla letteralmente in curva la vettura. Il differenziale è elettronico, è davvero uno spasso. Conclusioni sulla S3 dici, e Guarda, è... l'ho guidata, l'abbiamo guidata, è molto comoda, molto confortevole, è anche un'auto molto veloce, è... tecnologia avanzata Audi, è bella, trazione anteriore con ripartizione in caso anche sul posteriore ma queste cose sono cose più tecniche che vi andate a spulciare su varie schede tecniche non sono qua io a raccontarvele anche perché non le so benissimo ma io cerco di trasmettere sempre quelle che sono le mie emozioni alla guida di una macchina comoda, veloce, poco rumorosa che questa cosa è dovuta dal fatto che l'abitacolo è molto insonorizzato e, e non, non mi ha fatto sudare le mani Ecco, quello mi basta per capire che non la comprerei E poi una macchina con 5 porte, io comprerei la Subaru Impreza URX STI e la Mitsubishi Lancer Evolution questo ragazzi però è solo il mio parere e conta poco invece mi interesserebbe molto sapere quali sono i vostri giudizi sull'Audi S3 se l'avete mai guidata, se avete intenzione di acquistarne una che cosa ne pensate, è una macchina che vale la pena comprare datemi quante più informazioni eh, possibili qui sotto nei commenti rimanendo in tema Audi, la prima generazione 8L, la seconda generazione 8P rispettivamente 1996 e la seconda generazione dal 2003 ecco, quelle Audi mi interessano di più sicuramente sono più intriganti, sono più ignoranti sia cambio mm, manuale che cambio automatico e... Mm, mi stuzzicano, mi stuzzicano molto di più e faremo un video a riguardo solo su Instagram, Instagram Officina del Pilota pubblicherò e non solo stasera lo pubblicherò nei prossimi giorni per chi si dovesse connettere su questo canale strada facendo vedrete una piccola storia che vi aggiornerà su ciò che ne sarà della Renault Clio Williams seguimi su Officina del Pilota e iscriviti a questo canale ciao ragazzi, a domenica prossima